Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da poter fare da soli. Per fare questo glitch abbiamo bisogno di una base operativa, un'auto da duplicare, in questo caso la LGRH8, delle mine di prossimità e, e l'auto che avete appena visto. Allora, per prima cosa ragazzi, piazzate le mine di prossimità dalla parte opposta dell'entrata della vostra base operativa cercando eh, una posizione ottimale ragazzi io in pratica ho messo le mine di prossimità su questa posizione in maniera tale che quando esploderanno mi lanceranno giù per il pendio della collina quindi a questo punto eh, come ho detto ragazzi prendete un'auto che sia abbastanza blindata che non esploda con le mine di prossimità quindi io ho preso questa, poi vedete voi una volta che avete il tutto, che cosa dovete fare? andate davanti alla base operativa fate comparire base operativa piena, premete il pulsante ps tornate in game vi scomparirà il, il tutto ragazzi una volta, una volta fatto ciò vi dirigete dall'altra parte della base operativa dove avete piazzato le vostre mine di prossimità e dovrete cercare di calcolare eh, la maniera più idonea che vi tirerà lontano dalla base operativa, adesso vi faccio capire bene diciamo, in video almeno capirete qui eh, la mina ovviamente esploderà, ci comparirà la scritta base operativa piena e eh, andremo a premere X, come vedete ragazzi io sono lontano dalla base operativa scendo dal veicolo e eh, mi suicido ragazzi accetto ovviamente il messaggio di base operativa piena scendo dal veicolo e mi suicido una volta fatto ciò ragazzi che cosa dobbiamo fare dobbiamo richiedere il nostro veicolo quello che vogliamo duplicare io in questo caso duplico una LGRH8 non duplicate auto di lusso o veicoli speciali o altre cazzate perché vedrà il blocco di 50.000 e quindi sarà inutile non pensate che un veicolo di lusso vi pagate più perché è un veicolo di lusso sono tutte cassate, ragazzi, quindi date letto a quello che vi dico, non fate de de destra vostra perché poi venite a commentare sotto il video metà dar blocco, metà dar blocco C cazzate ragazzi, quindi cerchiamo di fare le cose fatte bene a questo punto ragazzi avete chiamato la vostra LG RH8, che cosa dovete fare? dovete cercare un punto dove incastrare la vostra LG, io in questa base operativa ho trovato questo punto eh, però in altre basi operativi ci saranno altri punti, ovviamente. E come vedete, mi teletrasporto nell'auto, ragazzi. Quando siete sicuri di teletrasportarvi, ovviamente siate presidenti per fare questo. Vi mettete sopra uh, presidente e manda veicolo in deposito e dovete pigiare X e triangolo contemporaneamente, ragazzi, insieme, come si faceva nel glitch. Uh, Facility per duplicare le auto nella base operativa Dovete fare la stessa cosa Quindi eh, vi teletrasportate ovviamente e premete X insieme ragazzi Lo dovete fare insieme Altrimenti il bug non vi riuscirà Entrate nella vostra base operativa e il clone sarà fatto ragazzi A quel punto il clone è fatto Nel garage di origine vi ritroverete la macchina originale Quella che avevate e dentro la base operativa a seconda delle LG che avete vi ritroverete tante LG quante ne avete duplicate ragazzi il glitch è facilissimo ragazzi una volta che avete fatto tutte le duplicazioni che volete una 2 5 10 dovete riavviare assolutamente l'applicazione perché altrimenti non, non vi funziona cioè non è che non vi funziona vi funziona sì però non potrete accedere al veicolo detto questo ragazzi un saluto a tutti al prossimo video